Okay, scusate, ho avviato la registrazione un po' in ritardo. Stavamo commentando eh, il testo no? e siamo, eravamo arrivati a commentare eh, la parte centrale di questo eh, eh, diciamo così, algoritmo, che è il criterio no, di acquisto. Quindi dicevamo: quando io devo acquistare un portiere, il primo, eh, dovrò acquistare un portiere con un budget che è disponibile eh, sarà di 18 milioni, 18 milioni perché eh, devo. Poter, dopo che ho comprato il primo portiere, avere almeno ancora 2 milioni per poter comprare almeno ancora altri due portieri, eh, sapendo, e il testo ce lo dice, che eh, ci sono sicuramente numerosi, eh, eh, numerosi altri portieri che costano un portieri, insomma, giocatori che costano un milione. Quindi sono sicuro che se io voglio comprare un milione ciascuno ne trovo sempre, non rischio di rimanere a secco. Hm? Quindi ho una gestione del budget un pochino... Eh l'unica complessità diciamo così che c'è un po' questo, in questo esercizio, quindi il primo portiere lo prenderò colui che tra i portieri costa di più, minore o uguale a 18, cioè il più costoso all'interno del budget disponibile che è 18 milioni, primo portiere, sul secondo portiere, secondo portiere cosa faccio? Eh, avrò il budget totale, 20 meno quanto ho speso per il primo portiere, non so, 15, 12, dipende chi ci sarà, chi avrò scelto, meno 1 perché ne devo lasciare uno disponibile per il terzo acquisto. Quindi, quando acquisterò il secondo portiere, avrò un budget disponibile che è dato dai 20 milioni iniziali, meno quanto ho già speso per il primo portiere, meno 1 che è quello che devo lasciare per il terzo, e così via. Quindi, in ogni momento, io so che in quel ruolo mi devo ancora acquistare due portieri, un portiere, quattro difensori, se devo ancora acquistare quattro difensori nel comprare, diciamo, nel definire il budget che ho, dovrò tener conto che ci sono 4 milioni che non posso spendere perché mi servono dopo. Okay? E così via. L'altra regola dice che ehm, dopo, aver, ecco, questo, eh, NB, dopo aver acquistato un calciatore occorre rimuovere il lista del calciatore. Va bene, a parità di quotazione. Ecco qua, scusate, l'ultima riga, volevo eh, ancora vedere con voi Se il budget per un ruolo non è completamente consumato Quindi dopo che ho comprato i tre portieri Mi restano ancora 2 milioni Si può scegliere, quindi c'è scritto che va bene in entrambi i casi Se aggiungerlo al budget per il ruolo successivo Oppure perderlo Quindi vuol dire che se avessi avanzato 2 milioni per i portieri Potrei usare 42 milioni per i difensori Oppure, vabbè, quei 2 milioni li sono persi, me li tengo in tasca, non li ho spesi, e sui difensori lavoro comunque con 40 milioni. Entrambe le soluzioni, dal punto di vista del, dell'esame e dell'esercizio che mi viene richiesto, sono accettabili, sono equivalenti. È ovvio che la seconda è più semplice: nel senso che eh, parto con 40 milioni senza fare diciamo, un riporto di, di, di soldi da un ruolo all'altro. Però non, sarà, non è particolarmente più complicato. No. Quindi eh, vado a scalare su un budget all'interno di una categoria, quando ho finito quella categoria passo sulla categoria successiva e applico lo stesso meccanismo andando a scalare sul budget della seconda categoria. Se volessi, magari lo, lo possiamo fare come aggiunta, vado a riportare sulla seconda categoria il budget avanzato dalla prima, se volessi. Ok? Allora, ehm, vediamo un po' come, come gestirlo. No? La prima cosa è ovviamente acquisire i dati acquisire i dati da questo file che è un file non propriamente CSV perché appunto ci sono questi spazi e quindi conviene leggerlo come un file di testo normalmente separato da virgola e come, e come lo memorizziamo? beh lo possiamo memorizzare ehm, lo possiamo scusate che questo qui è un file che non doveva esserci Lo Possiamo memorizzare come una lista, eh? ad esempio, di dizionari, eh, ciascuna riga è una lista di record. No? Ciascuna riga è un record che ha quattro campi. Questi quattro campi possono essere il nome, la squadra, il ruolo e il costo. e La squadra in realtà non ci serve, però, già che ci siamo, possiamo leggerla. Quindi, creiamo un dizionario che rappresenti ciascuno di questi e li mettiamo tutti in una lista così come li leggiamo. Ok, quindi possiamo creare un nuovo file python, che possiamo chiamare pantacalcio, okay? in cui possiamo eh, creare come, come, diciamo così, come prima cosa la lettura del file, quindi magari creiamo una funzione leggi file, che riceve come parametro il nome del file, e mi costruisce, come dicevamo, eh, un dizionario, una lista di dizionari. Quindi abbiamo eh, il file come open, di nome file, in lettura, eh, encoding uguale a UTF8, non dovrebbe servire perché non ci sono lettere accentate, ma lo facciamo per abitudine, file.close, così non mi dimentico, e dentro vado a leggere il file leggendo una riga per volta, quindi for riga in file, e questa riga la posso separare nei vari campi separati da virgola, quindi sono i campi della riga uguale riga.split secondo il separatore virgola. A questo punto, avendo i singoli campi, posso costruire un record che rappresenta un singolo calciatore come dizionario, dizionario che avrà quattro campi, questi quattro campi li possiamo chiamare nome, il nome del giocatore, che sarà il primo campo. E già che ci siamo possiamo ehm, applicare il metodo strip per rimuovere eventuali spazi all'inizio e alla fine del nome. Poi abbiamo il secondo campo che è la squadra, che posso estrarre campi di 1.strip. poi il terzo campo che è la, um, il ruolo, campi di 2.strip, e il quarto campo che è eh, il costo, che è, questo punto lo prendiamo come un numero intero di campi di 3. Questo è il record corrispondente al singolo giocatore, li mettiamo tutti in una bella lista. Quindi questa lista andrà inizializzata. Elenco giocatori è una lista. E appena ho creato un record aggiungerò questo record all'elenco giocatori.append di record. E alla fine, dopo aver chiuso il file, restituisco return l'elenco dei giocatori. Ok? Quindi possiamo fare un primo passaggio, così, definiamo un main per gradi, verifichiamo la lettura del file, leggi file, e ecco, qui gli passo il nome del file che è fantacalcio.txt, eh, giocatori, uguale, e poi facciamo un print di giocatori per vedere cosa abbiamo fatto. Alla fine chiamiamo il main, Okay? E proviamo a debuggare queste prime 14 righe di codice. Okay? Sono già tante. Allora, facciamo run. E mi stampa questa cosa qua. Quindi una lista che contiene i vari dizionari. A Campora, a Cerbi, a Dopo e così via. Diversi nei vari ruoli. Quindi la lettura del file ce l'abbiamo. Adesso eh, dobbiamo cominciare no, a gestire i, gli acquisti. Allora, noi abbiamo, questo esercizio qua ha una serie di informazioni. No? Queste informazioni che sono essenzialmente quanti, portieri, quanti scusate, giocatori per ciascun ruolo dobbiamo comprare e anche eh, quanti. Eh, che budget abbiamo per ciascun eh, ruolo disponibile. Allora, questi dati qua, anche questi potremmo eventualmente memorizzarci in una struttura dati su cui poi andiamo a prendere un ruolo per volta, ok? Quindi io potrei pensare, questi dati qui della, eh, della rosa essenzialmente, sul, sulla rosa e sul budget, li possiamo mettere in, eh, in un'altra eh, un lista di, di, di semplici dizionari, no? eh, in modo da non, non dover diciamo così, fare coppia e incolla più volte, ok? Hm? quindi ad esempio nel main noi potremo eh, definire ad esempio una, una struttura dati possiamo chiamarla eh, diciamo che sono i, i ruoli ok? un dizionario allora una lista ok? la facciamo semplice facciamo una lista che contenga un piccolo dizionario, quindi un piccolo record per ciascun ruolo quindi io avrò un ruolo che è il portiere e in questo ruolo dovrò avere quanti portieri, numero mi ne servono 3 e eh, quanto ho di budget 20 ok? poi virgola ho un secondo ruolo che sarà quello del, c'è scritto nel testo, difensori andiamo a vedere esattamente come è scritto nel file difensore. Ok, Portiere, difensore. Quindi secondo ruolo sarà difensore. Di difensori ne devo comprare, eh, dunque il testo mi dice ne devo comprarne 8. Il budget è 40 poi avrò un terzo record che mi dice quanti centrocampisti, quindi centrocampista è, è il ruolo, e ne devo compare 8, e il budget per i centrocampisti è di eh, dunque, 80, quindi 8 centrocampisti per 80 milioni. E infine l'ultimo, copia, incollo qua sotto, il ruolo sarà l'attaccante. Attaccante, ne devo comprare gli attaccanti 6 per un budget di 120 milioni. Quindi 6, 120. Se io quello che ho fatto mi sono costruito no, questa lista che contiene tutte le informazioni che servono al programma. Eh, e poi a questo punto, sulla base di questa lista, dovrò costruire via via la mia rosa di giocatori. La prima cosa dovrò, dovrò scegliere i portieri, poi dovrò scegliere i difensori, poi dovrò scegliere i centrocampisti, poi gli attaccanti, ciascuno col suo budget. Quindi potrei pensare di ragionare separatamente per ciascuno dei ruoli e dire: Ok, senti, io voglio una funzione che prenda questi parametri prenda l'elenco dei giocatori ovviamente andando a vedere solamente i portieri che sono all'interno di quei giocatori e mi dica quali tre giocatori ha scelto quindi questo potrei farlo con una funzione scegli rosa okay? scegli una rosa dei giocatori a cui passo eh, tutte le informazioni sul singolo ruolo quindi l'info sul ruolo Magari questo qui chiamiamola info ruoli, dai, le informazioni sui ruoli, perché non sono solamente ruoli, sono tutte le informazioni che sono legate a un singolo ruolo. Allora, ne passo uno, che sarà uno di questi record, e gli passo l'elenco dei giocatori. E lui mi restituirà i giocatori acquistati, acquistabili, con quel budget che abbiamo inserito, che abbiamo disponibile qua. Io direi che, conoscendo queste informazioni e conoscendo l'elenco dei giocatori, possiamo dire... No? Quali giocatori dobbiamo comprare. E questo sarà il compito di questa funzione. Questa funzione cosa può fare? Beh, prima di tutto può prendere il budget no? e eh, eh, ce l'avrà nell'info ruolo di budget. Eh, ehm, cosa sto facendo qua? Sto prendendo, no? sto ipotizzando di chiamare questa funzione scegli rosa passandogli come primo parametro. Una di questi dizionari. La prima volta lo chiamerò con i portieri, la seconda volta lo chiamerò col difensore e così via. Ok? Um, e quindi ho queste informazioni in questo parametro di questo argomento info ruolo. E poi avrò l'elenco dei giocatori che è l'elenco completo che abbiamo letto dal file. Adesso mi vado a estrarre le informazioni che mi servono per scegliere no, i portieri. Allora, questo è il budget che ho a disposizione. Estraggo solo per comodità mia no? i dati che ho già in questo dizionario. Il numero che devo prendere sarà info ruolo di numero. Per comodità mia lo estraggo da qua. E poi avrò ov il ruolo. Eh, I giocatori che mi interessano non sono tutti, ma sono solamente quelli del ruolo che ho scelto, che mi hanno, che mi hanno definito. Quindi io potrei estrarre l'elenco di giocatori possibili cioè tutti i portieri, andando a prendere dall'elenco dei giocatori solamente quelli che hanno il ruolo portiere. Questo ad esempio lo posso fare facilmente con una comprehension, prendendo i giocatori G for eh, G in elenco dei giocatori, qui sto facendo una copia, no? di elenco giocatori, creo una nuova lista in cui metto tutti gli elementi di elenco dei giocatori aggiungendo una condizione c'è il ruolo di quel giocatore, G di ruolo, eh, G è il giocatore che sto aggiungendo, ruolo, è lo stesso del ruolo che mi hanno chiesto, di info ruolo, ruolo. Ok? io provo a fermarmi qua e proviamo a verificare cosa abbiamo fatto, perché queste tre istruzioni sono un pochino dense io proverei a fare qua un print giocatori e chiamiamo questa funzione scegli rosa no? per vedere che cosa fa ok? così verifichiamo anche no? se non abbiamo fatto degli errori quindi nel main dopo aver letto il file quindi questo print giocatori lo possiamo commentare Possiamo provare a chiamare scegli rosa su dei portieri, quindi ad esempio in for di 0, dove ci sono i portieri. E vediamo che cosa facciamo. Questo scegli rosa, se faccio run, infatti c'è qualche errore qua, e in virgola è in, manca il secondo parametro, che sono i giocatori. Faccio run, e... Mi fa di fatto una stampa di nuovo di un elenco di giocatori, però se la, se la guardiamo bene, in, questa, in questo elenco di giocatori ci sono solo i portieri. Ok? Perché ovviamente, avendo passato info ruoli di 0, contiene questo primo dizionarietto, e che ruolo, essendo il, ruolo, il campo ruolo pari a portiere. In questa istruzione qua alla riga 20 sto, sto creando una nuova lista senza modificare quella originaria che però contiene solamente eh, i, i portieri, no? perché info ruolo di ruolo saranno i portieri. E quindi all'interno di questa funzione posso lavorare solamente con i portieri. Um, Rebecca mi chiede, andrebbe bene creare liste di dizionari diversi ciascuna per ogni ruolo sin dall'inizio? Liste di... Ah, sì, sì, sì, sì, è quello che sta dicendo Rebecca di dire, io quando leggo il file, anziché leggere un file unico che contiene tutti i giocatori, e poi dopo devo dividere, dammi, dammi solo i portieri, dammi solo i centrocampisti, eccetera, eccetera, eh, lei dice, io faccio già subito quattro liste diverse, sicuramente va bene, ehm, l'unico, diciamo così, problema è che tu in questo modo, come proponi tu, quando leggi il file sei già vincolato esattamente a quattro, no? quindi già devi sapere che sono quattro ruoli diversi, in questo testo ovviamente sono quattro, però per come lo, st lo sto scrivendo io, se domani inventassimo un ruolo diverso continua a funzionare, basta semplicemente aggiungerlo nel, in questo dizionario dei ruoli, ma non, non, ci, non ci cambia ovviamente la sostanza. Francesco perché non ti stampa qualcosa? Allora a prima vista è perché non hai chiamato la funzione main. Poi magari c'è altro però a occhio e croce ti manca l'ultima riga del file in cui viene chiamata la funzione main. Ok, allora finora abbiamo fatto la parte tutto sommato facile nel senso che qui adesso abbiamo l'elenco dei giocatori, il numero di giocatori che ci servono e il budget che dobbiamo spendere ok adesso creiamo questa piccola rosa di num giocatori ok eh, quindi ne dovrò acquistare questa quantità qua quindi potrò a questo punto fare un, un ciclo magari in range di num ne devo comprare tre anzi ovviamente Creo magari la rosa come lista a cui aggiungerò via via i giocatori che decido di scegliere. Um, allora, cosa devo scegliere? Devo scegliere il giocatore che ha il budget più alto, cioè il costo scusatemi, più alto inferiore al budget. Quindi devo trovare il massimo, diciamo così, eh, il più costoso rispetto al budget che ho a disposizione. Attenzione che al budget che ho a disposizione devo tenere da parte un numero di milioni pare a quelli che dovrò ancora acquistare. Um, who, eh, mi stai chiedendo eh, su questo, questo controllo qua, immagino. Eh, in foruolo contiene solo portiere, ma il, il G, visto che g itera su tutti i giocatori sta estraendo tutti i possibili giocatori sta, se io togliessi questo controllo if avrei che la lista giocatori contiene tutti i giocatori di tutti i ruoli okay? io invece voglio copiare in questa nuova lista solamente quelli che soddisfano questa, questa condizione dove info ruolo, questa parte qui vedetela come costante quello è portiere, sono tutti i portieri il ruolo del singolo giocatore G, che potrebbe essere... G sta iterando su tutti i giocatori, ok? Il ruolo cambia ogni volta. Quindi questo è un portiere? Sì, lo prendo. Questo è un attaccante? No, non lo prendo. Okay? Quindi sto verificando che il valore di questo campo, degli elementi che sto copiando, sia uguale alla costante, diciamo così, che mi hanno chiesto di usare in questo modo. Spero di aver chiarito un pochino di più. Allora, eh, devo trovare il, eh, il giocatore migliore, ok? In questo caso. Per questo caso. Allora, eh, prenderò quel faccio un piccolo ciclo no? eh, in cui prendo il massimo, non posso usare direttamente una funzione max perché non è il massimo in assoluto ma è il massimo inferiore al budget che ho a disposizione. Quindi mi faccio un piccolo ciclo, eh, dunque fatemi pensare come posso chiamare il... Eh, giocatore da acquistare, mm. vabbè, eh. allora chiamiamolo mio, mm? mio uguale giocatore di 0, cioè mio intendo il giocatore che sto prendendo io adesso, ok? Supponiamo di prendere il primo Poi andiamo a, a verificare per tutti i giocatori Forgi in giocatori Verifichiamo eh, In realtà questo non va tanto bene eh... No, facciamo così Allora, il costo massimo Mettiamolo uguale a zero Lavoriamo, Facciamo un calcolo di massimo normale okay. Vado a prendere tutti i giocatori e vado a verificare che se il costo di questo giocatore, sto facendo un massimo, costo, scusate, il g di costo, il costo di questo giocatore è maggiore del costo massimo che ho visto finora, che ho inizializzato a 0, chiaramente come valore sentinella, allora questo, essere, questo giocatore potrebbe essere quello che mi interessa, a questo punto mio uguale g mi salvo questo mio giocatore e ovviamente aggiorno il costo max G di costo ok, in questo modo io troverei dentro la variabile mio il giocatore G il cui campo costo ha il valore massimo in assoluto attenzione che non è, detto, non è ancora finito perché io non posso prendere quello che costa di più perché dipende dal budget che ho a disposizione Okay. Allora metto una condizione in più, questo, and il costo di questo signore sia anche minore del budget che ho a disposizione. Okay? Quindi in questo caso dico io scelgo quello che costa di più tra quelli che costano comunque meno del mio budget. Poi attenzione che il budget reale non è 20 ma è 18, no? quindi il budget che devo considerare non è tanto il budget vero, ma il budget che ho meno tanti milioni quanti sono i giocatori che dovrò ancora comprare. E quanti sono i giocatori che dovrò ancora comprare? Sono NUM. Quindi i portieri erano tre, quindi la prima volta ne dovrò contare, eh, considerare che ne devo ancora comprare due. Quindi non meno uno. Numero 3, tre, tre. Portieri, la prima volta devo tenere da parte due milioni. La seconda volta devo tenere da parte un milione solo. Perché devo ancora comprare solo più un portiere. Quindi, questo budget eh, diciamo Questa quota che devo tenere da parte Rispetto al budget Via via diminuisce Man mano che, man mano che I va avanti eh, Pensiamo ai centrocampisti Che sono 8 eh, La prima volta dovrò tenere da parte 7 milioni Quando I vale 0 La seconda volta quando I vale 1 Cioè ho già scelto un giocatore Sto scegliendo il secondo dovrò tenere da parte 6 okay? Quindi ogni volta avrò Num un meno 1 Meno i secondo me questa è la riga più complicata di tutto il programma <ride> riuscire a capire come fare a tenere da parte questi soldi ok quindi calcolo il massimo limitandomi solo agli elementi che sono inferiori al budget che ho disponibile facciamo so eh, così riservando mettendo da parte una riserva data da numero 1 la prima volta, num meno 1 meno 1, quindi meno 2 la seconda volta e così via, quindi ogni volta tengo da parte una quota minore per verifica, quando i vale num meno 1 okay, che, che è il valore massimo che può assumere i in questo range, questa parentesi vale num meno 1 meno num meno 1, e quindi fa 0 questa parentesi, giustamente quindi all'ultimo elemento, all'ultima iterazione non metto da parte più nulla perché non ho più bisogno di di, di, di riservare nulla per il, per il futuro, ok? Allora se il codice funziona bene come ragionamento che, mi, che diciamo, a parole, sembra, come sempre, a parole funziona sempre tutto. No? Poi eh, non mi conviene Marco modificare direttamente la variabile num. Eh, non mi piace <ride> eh, modificare una, un parametro che ho ricevuto quindi se tu volessi prendere una variabile e decrementarla magari io ne prenderei una diversa ma perché? semplicemente leggi questa riga 23 se io leggo la riga 23 range di num eh, io so che viene eseguito un certo numero di volte num se poi nel frattempo num cambia diventa un po' ambiguo, tipo ma sì ma allora il range è quello di prima oppure se diminuisco il valore di num quel range si accorcia oppure no? no? Quindi io preferirei, soprattutto quando ho delle iterazioni, non andare a toccare, la regola che mi do, non andare a toccare dentro il ciclo di un'iterazione, soprattutto se è un for, le variabili che controllano l'iterazione stessa. Quindi i e num non le tocco. Se vuoi un'altra variabile, mettere inizializzare la num e poi decrementarla, va benissimo. Allora, budget meno num meno uno, mi chiede Alexis di riragionare su questo. Allora, ehm... Io so che la prima, al, primo portiere, okay? al primo portiere ho disponibile un budget, la variabile budget mi indica 20, okay? ma quando acquisto il primo portiere in realtà dovrò eh, considerare che al massimo posso spendere 18. Ah, tra l'altro c'è un minore uguale qua da mettere, non un minore, perché fino a quella cifra la posso spendere. Posso spendere 18. Da dove arriva questo 18? Il 18 arriva da 20, che ho a disposizione, meno 2, che sono i portieri che dovrò ancora acquistare in seguito. Okay? Questo 2, come lo calcolo? Eh beh, se devo comprare 3 portieri in tutto NUM, sarà NUM-1. Fin qui? Poi però, quando compro... ok. Quindi ho NUM-1, che mi vale 2, e mi dice, guarda, il tuo budget sarà 20-2. Questo quando acquisto il primo portiere. Quando acquisto il secondo portiere, non dovrò più tenere da parte 2 milioni. Perché i portieri rimanenti ancora da acquistare è solo più 1. Quindi ogni volta il numero di milioni che devo tenere da parte non è più non meno 1, ma ogni volta si riduce di un'unità. Quindi prima era 2, poi diventa 1, poi diventa 0. Si riduce di unità, man mano che I si accresce di un'unità andando avanti nel range. E per questo ho messo il fattore meno i. Quindi questo fa in modo che alla prima iterazione, quando scelgo il primo portiere, qui ci sia scritto budget meno 2. Alla seconda iterazione, quando scelgo il secondo portiere, qui ci sia scritto budget meno 1. 1? Il budget ovviamente che è rimasto. Meno 1 perché dopo ci sarà ancora un portiere da comprare. Alla terza iterazione, qui c'è scritto budget meno 0. Cioè, posso spendere tutto il budget, tanto è l'ultimo che sto acquistando. Ok? è un po' contorto, lo so infatti è il punto più contorto dell'esercizio questo. Andrea eh, nel risolvere l'esercizio ho creato una lista di tuple una per ogni ruolo, composta da costo e nome del giocatore eliminando squadra del ruolo, va bene il ruolo in realtà interessa perché devi filtrare per ruolo probabilmente hai fatto delle liste diverse l'ho ordinato in ordine crescente e ho scelto il primo giocatore che diventava nel budget, Sì, va bene lo stesso ehm io ho scelto massimo prendendo una lista non ordinata, e quindi sono andato a vedere tutti gli elementi. Andrea dice, ma io questa lista qua prima di tutto l'ho ordinata, l'ho ordinata per costo, e quindi mi è bastato andare a trovare il primo elemento eh, che soddisfacesse questa condizione. Alla fine il cuore è la condizione. No? Allora se tu hai la lista ordinata, basta che trovi il primo che soddisfa la condizione, e sai che è già... se è il primo è già il migliore. In realtà tutta la parte del costo max non ti serve più, ti basta solamente questa parte di destra della condizione. Il primo, quindi quello, sono già ordinati, quindi sono già parti da quello che costa di più, e il primo che trovi che costa tanto ma meno del budget disponibile, lo prendi. Sì, andrà assolutamente bene anche in quel modo. Anche in quel modo. Um, ok, io invece l'ho fatto così, mi è venuto così, va bene. Alla fine di questo ciclo for ho questa variabile mia che posso aggiungere la rosa. Eh, la condizione budget-num-1 meno meno è l'endy rosa, sì l'endy rosa ha la stessa cosa di, nel senso che man certo, mano che le aggiungo eh, ha il stesso valore numerico, assolutamente. Quindi ho aggiunto rosa eh, e poi ovviamente devo oh, a questo punto devo decrementare il budget, eh, perché ho comprato <coughs> meno ehm, il costo di del mio mio di costo. Eh? Se vogliamo possiamo mettere qua una print... Acquisto mio uh, budget. budget con questo budget acquisto mio, questo qua, così vediamo che cosa fa. Quindi ho questo ciclo for che mi serve per calcolare il massimo, per scegliere il giocatore, e poi il ciclo for esterno che mi serve per, contare quante, per ripetere questa scelta del giocatore più e più volte. Eh, ho, ancora un dettaglio, ho ancora un dettaglio che è il fatto che un giocatore una volta scelto non può essere scelto altre volte perché altrimenti quando scelgo un giocatore la prima volta lui me lo dà poi quando ripeto incrementando i ripeto questo ciclo for eh, lui sceglie di nuovo un giocatore ma può darsi che scelga di nuovo lo stesso soprattutto quando sono arrivato a, a budget bassi può darsi che ci sia più di un, un giocatore no? e allora devo eliminarlo quindi quello che posso fare è eh, giocatori.remove del valore mio che ho appena aggiunto cioè questo mio lo tolgo dalla lista dei giocatori e lo aggiungo alla rosa rosa.append, sì grazie Madalina. mi confondo sempre perché in java, in javascript si chiama add in java si chiama add in, in python si chiama append e in javascript si chiama push e, e ogni volta mi incasino facendo corsi diversi con linguaggi diversi, ok, allora, vediamo cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo combinato, eh, il primo portiere, allora, budget 20, ho acquistato questo portiere che costava 18, che guarda caso è il massimo che potevo eh, spendere, poi eh, a questo punto mi sono rimasti due infatti, di budget, posso acquistare questo Lia che costa 1, e Poi, avendo un budget residuo 1, acquisterò per forza un altro giocatore che costa 1. No? Se io avessi dimenticato, come inizialmente non avevo pensato, far fare a mettere questo remove okay, e lo facessi eseguire, sarebbe errato perché, come vedete, viene fuori due volte a lia. Ma ovviamente, questo c'era anche scritto nel testo. Attenzione che vanno cancellati i giocatori già presi. Uh... Questo era Marco che mi chiedeva di mandare il codice, sì, ve lo mando così anche se è incompleto ovviamente. Ok, questo l'abbiamo fatto per i, ehm, i portieri. E basta a questo punto ripetere questo scegli rosa per ogni ehm, per ogni ruolo. Ok? E quindi posso fare un bel ciclo for ruolo, info ruolo in info ruoli. E qua ci metto via via il singolo elemento. Quindi ripeto questo scegli rosa più volte, e lui mi farà prima gli acquisti dei portieri. Okay. Poi mi fa parte col budget 40, viene chiamato la seconda volta. Farà gli acquisti dei difensori quindi acquista a Kimi con costo 33, 40 meno 33 fa 7. Eh, quindi acquista da questo momento, non riesce più a trovare eh, giocatori che costino di meno e quindi compra tutti i giocatori di costo 1. Poi ho i centrocampisti, ho budget 80, ne, ne, ho trovato quello che costa di più che era 39 me ne rimangono 41, compro un 33, 41-33 fa 8, e vado avanti così, poi da un certo punto in avanti comprerò tutti gli scarsi da un milione, e idem per gli attaccanti. Adesso qui ho fatto delle print dentro la funzione, in realtà cosa mi chiede l'esercizio? Andiamo a vedere cosa devo fare. Uh... esempio di output del programma deve scrivermi no, in modo un pochino più ordinato, po', ordinato i giocatori che ho scelto quindi quello che conviene fare è eh, vabbè, mettere in bella la stampa essenzialmente di questi valori eh, io potrei magari a questo punto mi faccio restituire la rosa dalla funzione scegli rosa quindi alla fine di tutto questo questa funzione aggiungo return della rosa e tolgo questa print che ci è servito solo per capire che stava funzionando. Quindi la funzione scegli rosa effettivamente riceve questi parametri che abbiamo visto prima e restituisce la lista dei giocatori della de, la parte della rosa relativa a quel ruolo lì. E allora, dopo che torno nel main, dopo che ho scelto questa rosa, potrò stampare ad esempio il ruolo, nel ruolo f string, ruolo, due punti, info ruolo di ruolo, stamperò i, i giocatori di quella rosa lì, quindi potrò avere for g in rosa, per tutti i giocatori di questa rosa stamperò il print, il nome, eh, ad esempio g di nome, il costo, e senza andare a capo, poi magari scrivo end uguale, magari ci aggiungo uno spazio in fondo uguale scusate spazio anziché ho due spazi anziché una capo e alla fine poi vado capo una volta sola quindi semplicemente questa è tutta la parte diciamo così, di output che non facciamo più nessun calcolo in più ma semplicemente mettiamo in bella più o meno in bella insomma il risultato dove ho stampato qua ho calcolato la rosa dei portieri e ho stampato ruolo portiere e poi l'elenco dei portieri Ruolo difensore, l'elenco di difensori con il nome e a fianco il costo di ciascuno, questo vediamo un po' se quadra con ciò che c'è scritto nel testo, a parte il formato che io vado a capo e qua no, però direi che 39, 33, 3, 1, 1 sono esattamente gli stessi giocatori che, che ci sono riportati nel, nell'esempio. Ok um, direi che è concluso nel senso che nella versione più semplice, quella in cui appunto non c'è travado di budget da un ruolo all'altro, um, l'abbiamo risolta semplicemente. Eh, ovviamente qua ho fatto delle scelte, ad esempio qua nella costruzione dei, della lista dei giocatori di quel ruolo ho usato una comprehension, se voi non avete voglia, non vi ricordate di usare la comprehension, potete usare un append, un ciclo con l'append, va benissimo, insomma le, le, le modalità sono, sono diverse essenzialmente. Questa era la parte più critica, appunto come dicevo, riuscire a, a, a capire qual è il budget disponibile, il resto mi sembrava abbastanza forse un po' contorto nella spiegazione ma non difficile nella, nella soluzione ditemi voi a questo punto in questo elenco non c'è travaso infatti cioè, ho implementato la soluzione tenendo i budget separati quindi il budget dei portieri bon, se avanzo io il portiere ho speso in realtà ho speso tutto sui portieri quindi andava bene così sui difensori ho speso 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 eh, anche qui son, mi è andata bene ho speso tutto eh, sui centrocampisti 39 più 33 fa 60 72 75 6 7 8 9 80 in questo caso in realtà non, non, non, stiamo, non stiamo avanzando nulla ma questo dipende dai numeri chiaramente ok eh, noi per per, per per caso, per combinazione, no? per come sono fatti i numeri in questo file, alla fine arriviamo alla fine di un ruolo e abbiamo speso tutto il budget di quel ruolo, quindi in pratica no? eh, non avremmo comunque nulla da travadare sul ruolo successivo, però questo non è detto, non è detto che si arrivi sempre perché chiaramente dipende da quali sono i costi via via che troviamo. No? In questo caso, comunque abbiamo... ci è andata bene perché non avendo comunque fatto un meccanismo di travaso del budget non ci sarebbe servito perché guarda caso i numeri erano giusti, ci è andata bene in questo caso, e... altrimenti come avremmo potuto fare? Vabbè, avremmo potuto restituire qua non solamente la rosa, ma anche il budget rimasto. e eh, e poi a livello di, di, di main prendere quel budget e aggiungere modificare no, il valore budget del ruolo successivo, okay? oppure sommarlo eh, a quello successivo. Però, appunto, non, è, non essendo richiesto, io diciamo così, <ride> visto che stiamo parlando di esame, il mio consiglio è sempre di prendere. No, quando potete scegliere la via più semplice, quindi non mi, non mi andrei a complicare la vita su questo. Allora, cosa mi dice Rebecca? Mi dice che il giocatore in maniera differente è una ricerca del massimo, quindi i giocatori che hanno quotazione 1, che programma trova, sono diversi, è un problema, no, non è un problema, lo dice anche il testo, il testo dice a un certo punto, eh, a, parità di quota, qua, a parità di quotazione non ci sono criteri su quale calciatore acquistare, la scelta è libera. Okay, quindi se ci sono dei giocatori che hanno la stessa quotazione, in particolare quelli di un milione, ce ne sono tanti, potete scegliere quelli, quelli, quelli che volete o meglio quelli che l'algoritmo trova. No? Dipende ovviamente come, come calcoli il massimo, come ordini la, la lista, eccetera, eccetera. Quindi non, non è un problema. L'importante è che i numeri co coincidano, perché altrimenti se i numeri fossero sbagliati vuol dire che ha, diciamo così, ha, ha fatto gli acquisti non secondo quel criterio. Però i nomi specifici non sono, non sono rilevanti. Allora, se volete vi posso a questo punto faccio che condividere anche l'intero file e se qualcuno di voi ha provato a farlo ha trovato dei problemi particolari se vuole condividere abbiamo ancora una mezz'oretta volentieri no? per poter guardare il vostro codice capire dove vi siete bloccati che difficoltà avete avuto sempre ragionando su questo esercizio qua Questa parte qua ruoli io l'ho fatta per generalità mia, una scelta mia, in realtà sarebbe andato benissimo anche, bastava qua la funzione scegli rosa, gli passavo direttamente tra virgolette eh, portiere virgola 20 e poi un'altra chiamata con attaccante virgola 80 e così via, eh, si poteva, non era obbligatorio, no? me lo sono trovato... Ho deciso, me, creo una struttura dati in cui ci sono tutti i dati del problema in un certo senso, e poi, usando questi dati, ho trovato, a questo punto ci ho avuto molto comodo di poter iterare la, questa singola funzione. Però non è obbligatorio, potevate fare quattro volte: prima trovo gli attaccanti, sono tre righe di codice, poi trovo i difensori, altre tre righe di codice e così via. No? Ehm... Altri commenti, altre domande? Allora, se no, vi ricordo, magari a questo punto vi posso lasciare il tempo chiedendovi di andare a provare a fare l'esercizio che c'è su, sulla parte d'exercise che vedete, adesso ci vuole un attimo per arrivarci, che vedete nella parte del corso, quindi se voi entrate nella pagina di exercise del corso trovate vabbè, la solita cartella, no? materiale didattico comune e poi questa cartella simulazione d'esame che chiamata Lab12, no? sarebbe il laboratorio di questa settimana, e se avete eh, un'oretta di tempo per farla la potete provare, eh, non c'è la parte di teoria, c'è solamente la parte di programmazione però la differenza è che, qui, scusate, in teoria... Scusate che vi ho fatto casino. Ok, potete entrare anche qua. La differenza è che io adesso sto entrando chiaramente col mio account e quindi non, non, non mi obbliga, ma eh, in, nel vostro caso vi dovrebbe obbligare a usare il lockdown browser. Eh? Eh, e qua c'è ehm, questo testo, che è un testo mi pare nuovo rispetto a quelli che avete già visto, che se volete provare a fare in questi giorni, tra oggi e domani, lo risolviamo insieme giovedì in aula. Eh, il lockdown browser lo potete scaricare direttamente dal link che c'è eh, sulla, sulla vostra pagina del portale all'inizio e, e se, no, voi, se, se non lo trovate vi passo poi il link per scaricarlo eh, dovrebbe partire nel momento in cui entrate nel quiz, chi dire, questo quiz si può fare solamente usando il lockdown browser, che eh, di fatto vi blocca il computer, facendo, non fatelo adesso perché sennò vi chiude Zoom, <ride> vi chiude tutto, eh, dovete farlo diciamo così, eh, offline, eh, e, e così verificate anche se il tutto funziona correttamente usando anche il lockdown browser. Ok, adesso qua non, non, non voglio leggere questo testo perché è bene che lo proviate a fare da, da soli, non vi ha richiesto il lockdown browser, infatti ho visto che non l'ha richiesto neanche a me, è, è curioso, ma lo andiamo a verificare questo. Probabilmente qualche collega ha avuto dei casini e l'ha disabilitato perché essendo un'area condivisa questa sembrerebbe... vabbè, eh, non lo trovo non lo trovo al volo, non importa, vado a vedere mh? però eh, adesso mi informo mh? ok, e cerco, cerco di, di abilitare il, il lockdown altri dubbi, altre domande? mentre siamo qui Va bene, allora se non c'è altro, eh, ci saranno ancora altri due turni di oggi, dove verranno risolti gli altri due esercizi che sono stati più votati. Quindi, sia il turno delle 14 che il turno delle, 16, cioè delle 13, scusate, anche quello delle 16. Ci sarà Luisa che risolverà gli altri due esercizi e come questo, Così come questo verranno registrati così ovviamente non potete essere presenti a tutti i turni, ma avete comunque la, la possibilità di avere un po' di esercizi risolti eh, per voi e domani invece facciamo la teoria. Giovedì facciamo questo e con qualche magari consiglio ultimo in, in vista dell'esame. Ok, allora io direi che per oggi vi posso salutare e noi ci rivediamo sempre su queste antenne, no? eh, domani per, la, per le tre ore di lezione dove appunto fatevi un po' di esercizi di teoria così avete un po' di domande da farmi o se ci sono gli esercizi di teoria in particolare che ci tenete a fare a vedere risolti me lo dite va bene Allora, adesso il file ve l'ho condiviso e siamo a posto allora buona, buona mattinata e buona continuazione ci vediamo domani a tutti ciao